Buongiorno amici e amiche di Volumbrite, io sono Noemi e siamo qui con Sonia Schellino, da poco vice sindaca e allora buongiorno, le chiederei quali sono le sue impressioni riguardo al nostro convegno? Beh intanto grazie, grazie per. Eh, ogni tanto ci incontriamo, mi fa sempre piacere essere intervistato da voi. Eh, sì, è un convegno importante, è un convegno che è un momento di conferma. Dieci anni ehm, in cui persone che hanno iniziato come borsiste e come volontari sono diventate affezionate, sono comunicatori del sociale della città, attraverso gli occhi di chi ha qualche difficoltà motoria o un qualche tipo di disabilità. E per, per noi è importante perché guardare attraverso le lenti di chi ha più difficoltà ma allo stesso tempo ha grande capacità di osservazione e di restituzione. Tutte le attività sociali della nostra città e lo consideriamo un valore in più. Quindi dieci anni e ci vediamo tra altri dieci. Ottimo. E allora adesso proseguiamo e le chiederei ma quali sono i progetti del comune negli ultimi tempi riguardo alla disabilità? C'è un po' la conferma di tutto quello che è stato fatto in questi anni, si potenzia tutto quello che è possibile potenziare, voi li conoscete bene, tutti i progetti legati a motori di ricerca, tutte le attività per e con le persone disabili, e con, è una parte davvero importante, non sono eh, progetti di presa in carico delle persone ma sono progetti che vogliono valorizzare le competenze, vogliono fare in modo che la disabilità sia anche protagonismo, le persone devono sentirsi parte delle progettualità loro dedicate, non eh, sentirsi un po' in una riserva, no? quindi questo per noi è un valore molto importante. Da, ehm, un po di tempo, da poco tempo la città si è dotata anche di un disability manager che è un valore in più eh, che abbiamo messo in campo in questi ultimi anni.